Benvenuti, in questo video parliamo dei computer usati nelle missioni spaziali. Quando la NASA è stata fondata nel 1958, i computer erano come questo. L'UNIVAC 2 era costituito da 4 armadi contenenti 5.000 tubi cattodici, aveva una memoria di 10.000 parole e un peso di 7 tonnellate. Per quanto incredibile possa sembrare, nel giro di pochi anni macchine più potenti di questa sono diventate sufficientemente piccole da poter essere mandate in orbita, sulla Luna o verso altri pianeti. All'inizio dell'era spaziale i computer non venivano usati. Le capsule Mercury e le prime sonde, come ad esempio le sonde Lunari Ranger, non avevano un vero e proprio computer di bordo. Tuttavia non è possibile esplorare il sistema solare basandosi solo su comandi ricevuti da Terra. Ad esempio, un segnale impiega 3 minuti per raggiungere Marte alla minima distanza dalla Terra, 3 minuti durante i quali può succedere di tutto. È quindi fondamentale rendere i veicoli spaziali capaci di prendere decisioni autonomamente e in tempi rapidi. La prima soluzione adottata per dare un minimo di autonomia alle sonde interplanetarie è stata l'uso di sequenziatori. Un sequenziatore memorizza una lista di comandi da eseguire in determinati istanti di tempo. La lista può essere riprogrammata da Terra in caso di necessità, ma non è sufficiente per consentire ad una sonda di reagire agli imprevisti. Il debutto dei computer a bordo dei veicoli spaziali avviene con le missioni Viking. Le sonde Viking 1 e 2 sono state lanciate verso Marte alla fine degli anni 70. Ogni sonda consisteva di un orbiter e di un lander che esplorava la superficie. I computer delle sonde Viking erano rudimentali ma efficaci. Erano basati su parole di 18 bit, disponevano di una memoria di 4000 parole e potevano eseguire una istruzione in media ogni 88 microsecondi. I computer delle Viking contenevano due unità indipendenti, ciascuna dotata della propria alimentazione. In questo modo, una sonda poteva continuare a funzionare anche in caso di guasto di una delle due unità. Siamo tutti abituati a maneggiare i computer nella vita quotidiana. Tuttavia, quelli usati nello spazio sono oggetti abbastanza diversi da quelli a noi familiari. Per cominciare, lo spazio è un ambiente ostile. Uno smartphone non durerebbe a lungo nel vuoto e ha una temperatura vicina allo zero assoluto. Un altro aspetto importante è l'affidabilità. Dal corretto funzionamento dei computer può dipendere la vita degli astronauti. Nello spazio non sono ammesse le schermate blu di Windows. Infine, le missioni interplanetarie possono durare decenni. Di conseguenza, ciò che si manda nello spazio deve funzionare ininterrottamente per lunghi periodi senza possibilità di riparazioni in caso di guasti. L'ostilità dello spazio non dipende solo dal fatto che è vuoto e gelido. Lo spazio è attraversato da particelle che si muovono a velocità prossime a quelle della luce, emesse dal Sole e da altre fonti galattiche ed extragalattiche. Il campo magnetico terrestre ci protegge da parte dei raggi cosmici, le sonde interplanetarie, però, non godono di questa protezione. I raggi cosmici hanno la capacità di interferire con il funzionamento dei circuiti elettronici, in particolare delle memorie. I raggi cosmici possono colpire le celle di memoria e alterarne il contenuto, trasformando uno 0 in uno e viceversa. Non è possibile schermare perfettamente una sonda spaziale. Per questo, in passato, si sono preferite soluzioni poco sofisticate ma efficaci come l'uso di memoria a nuclei di ferrite. I nuclei di ferrite sono piccoli anelli metallici attraversati da fili di rame. Ciascun nucleo memorizza una cifra binaria, cioè uno 0 oppure un 1. Quindi i 64 nuclei in questo riquadro hanno una capacità di 8 byte. Come confronto, la microSD al centro ha una capacità di 8 GB, un miliardo di volte maggiore. Oltre ai raggi cosmici, un'altra fonte di problemi è costituita dai campi magnetici planetari. Particolarmente problematico è Giove, perché è quello con il campo magnetico più intenso del sistema solare, ma rappresenta una tappa quasi obbligata per tutte le sonde dirette verso i pianeti esterni. Le sonde Voyager erano in costruzione avanzata quando fu scoperta la reale pericolosità del campo magnetico di Giove. Non c'era tempo di riprogettare le sonde, per cui gli ingegneri hanno dovuto improvvisare proteggendo le parti sensibili con normale alluminio da cucina. Nonostante tutte le precauzioni, possono comunque verificarsi dei guasti. E se l'unico computer di bordo smettesse di funzionare, sarebbe la fine della missione. Per aumentare l'affidabilità, è possibile replicare le componenti critiche. Ad esempio, anziché avere un singolo computer di bordo, se ne possono avere due. In condizioni normali, entrambi producono lo stesso risultato. I risultati passano per un elemento, detto voter, che li confronta e li comunica al resto del sistema. Se uno dei due computer smette di funzionare, il voter assume come corretto il risultato fornito dall'altra unità. Purtroppo, questo non è l'unico tipo di guasto che si può manifestare. Un problema molto più subdolo si verifica quando una componente difettosa continua a produrre risultati errati. Questo tipo di guasti prende il nome di fallimenti di tipo bizantino. In una simile situazione, il voter non avrebbe modo di distinguere il risultato corretto da quello errato. Per risolvere il problema è possibile aumentare il numero di repliche. Ad esempio, utilizzando tre computer identici, possiamo tollerare un singolo guasto bizantino, assumendo come corretto il risultato calcolato dalla maggioranza delle componenti. Aumentando il numero di repliche è possibile tollerare un numero maggiore di guasti, al prezzo di una maggiore complessità e di un maggior costo. Ad esempio, con 5 repliche possiamo tollerare due fallimenti bizantini. Ricordiamoci però che i computer non sono costituiti solo dalla parte fisica detta hardware. C'è anche il software, cioè la sequenza di istruzioni eseguite. Replicare il software non basta ad aumentarne l'affidabilità, come questo episodio ci ricorda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unità Allumage Décollage Parametri propulsivi sono normali e la normale. Il 4 giugno 1996, il razzo Ariane 5 esplose in volo dopo 40 secondi dal lancio. Il problema non è stato causato da un guasto meccanico, ma da un errore nel programma dei computer di bordo. Il razzo conosceva la propria direzione usando un sistema inerziale contenente un giroscopio, cioè una specie di trottola, che fornisce un riferimento fisso rispetto al quale l'inclinazione del raggio può essere determinata. I computer di bordo analizzavano l'inclinazione in modo da poter intervenire riorientando gli ugelli dei motori se necessario. Il sistema inerziale, essendo una componente critica, è stato replicato per offrire una maggiore affidabilità. I giroscopi funzionavano correttamente, ma ad un certo punto una misura perfettamente valida ha causato un errore nel programma sul sistema iniziale primario. Lo stesso programma, con lo stesso errore, era in funzione anche sul dispositivo secondario, che quindi ha smesso di funzionare pochi istanti dopo. A questo punto il razzo si è trovato senza guida e ha iniziato a inclinarsi pericolosamente attivando l'autodistruzione. Quindi... Replicare i dispositivi fisici ha senso perché è ragionevole assumere che si guastino in modo indipendente. Invece, se replichiamo lo stesso programma, entrambe le copie avranno gli stessi identici difetti che potranno manifestarsi contemporaneamente. Parliamo ora del ruolo dei computer nelle missioni spaziali umane. Il programma Apollo è considerato a ragione uno dei più grandi traguardi tecnologici dell'umanità. Tra il 1969 e il 1972 le missioni Apollo hanno portato 12 astronauti sulla superficie della Luna. Nelle missioni Apollo è stato usato un computer appositamente sviluppato, detto Apollo Guidance Computer, o semplicemente AGC. L'AGC è stato realizzato all'inizio degli anni 60 e ha volato per la prima volta il 25 agosto 1966. Ogni missione Apollo ne usava due, uno sul modulo di comando e uno sul modulo lunare. I due AGC avevano caratteristiche leggermente diverse, ma erano sostanzialmente equivalenti. Le caratteristiche dell'Apollo Guidance Computer fanno sorridere se confrontate con quelle dei computer moderni. L'elettronica occupava un volume di 61x32x15 cm, con un peso di 32 kg. Il consumo era di circa 70 w Il processore era stato costruito per le missioni Apollo usando componenti discrete, era basato su un'architettura registri a 16 bit e aveva un clock di 2 MHz. La memoria RAM era costituita da circa 2000 parole a 16 bit, mentre la ROM conteneva circa 36.000 parole. Entrambe le memorie erano basate su nuclei di ferrite. Per interagire con l'AGC non c'erano né icone e touchscreen, né mouse e tastiera. Gli astronauti dovevano utilizzare un tastierino numerico collegato a un display a segmenti, come quello delle vecchie calcolatrici. Esistono molti simulatori dell'Apollo Guidance Computer. Questo gira all'interno del proprio browser. Trovate l'indirizzo nella descrizione del video. L'interfaccia è alquanto spartana. I comandi hanno uno o due codici numerici, detti verbo e nome, che vanno digitati sul tastierino. Ad esempio, il verbo 35 accende tutti gli indicatori luminosi per verificare che funzionino. Il verbo 16 Nome 65 esegue il comando che mostra il tempo trascorso dall'avvio dell'Apollo Guidance Computer. I numeri in basso indicano i secondi, quelli nella fila centrale i minuti e quelli in cima le ore. Naturalmente un computer è inutile senza un programma da eseguire. I programmatori dell'AGC, guidati da Margaret Hamilton, hanno dovuto inventare da zero gli strumenti e le tecniche di sviluppo, dato che nessuno prima di allora aveva mai realizzato un'impresa del genere. Alla fine, il software che ha mandato l'uomo sulla Luna occupava una pila di carta alta come una persona. Il codice sorgente dell'Apollo Guidance Computer è disponibile in rete. L'indirizzo viene fornito nella descrizione di questo video. Qui troviamo i vari file, ad esempio, executive.agc contiene la definizione di quello che noi chiameremmo il sistema operativo del computer, cioè l'insieme delle routine che servono per eseguire i task o processi eh, durante l'esecuzione della missione. Con il passare del tempo e l'evoluzione tecnologica, i veicoli e il software sono diventati molto più complessi. Firing chain is armed. Sound suppression water system activated. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling, Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Il computer dello Space Shuttle era l'IBM AP-101S, la S finale sta per Shuttle. Fa parte di una famiglia di computer avionici sviluppata da IBM, usati tra l'altro anche nei caccia F-15 e sullo Skylab. L'IBM AP-101S era un discendente diretto dei mainframe IBM dell'epoca, di cui ereditava alcune caratteristiche. Aveva 16 registri a 32 bit, un set di 154 istruzioni ed era in grado di eseguire 140.000 istruzioni al secondo. Questo ne faceva un calcolatore ad alte prestazioni per l'epoca. Supportava al massimo un megabyte di memoria e veniva programmato in AL S, un linguaggio di programmazione inventato dalla NASA appositamente per lo shuttle. Per ragioni di affidabilità, a bordo dello shuttle non c'era un unico computer, ma 5. Quattro erano attivi contemporaneamente e sincronizzati l'uno con l'altro per individuare malfunzionamenti. Il quinto era mantenuto in stand-by ed era programmato con un codice diverso da quello usato nei quattro primari. Ognuna delle cinque unità era in grado da sola di far funzionare il veicolo e riportare a terra gli astronauti. A differenza delle missioni umane, le sonde automatiche potrebbero rimanere nello spazio molto più a lungo, anche decenni. Per questo motivo hanno requisiti di affidabilità e autonomia estremi. Le sonde Voyager sono state lanciate alla fine degli anni 70 con lo scopo di esplorare i pianeti esterni del sistema solare. Dopo il lancio, avvenuto tra agosto e settembre 1977, hanno visitato prima Giove e poi Saturno. A questo punto Voyager 1 è uscita dal piano dell'eclittica, mentre Voyager 2 ha proseguito per Urano e Nettuno, per poi uscire dal sistema solare. Le sonde Voyager sono un vero e proprio data center volante perché dispongono di tre computer, ciascuno responsabile di una funzione specifica. Il Flight Data System raccoglie i dati scientifici di telemetria, cioè quelli relativi allo stato della sonda. L'Attitude Articulation Control System mantiene il veicolo orientato verso la Terra e controlla gli strumenti scientifici per dirigerli verso l'obiettivo da analizzare. Infine, il Computer Command System coordina gli altri due, occupandosi anche del monitoraggio dello stato del veicolo e del caricamento dei vari programmi in memoria. Ognuno dei tre sistemi è replicato. Se un componente di una coppia smette di funzionare, l'altro prende il controllo. Il Computer Command System di Voyager è basato su quello progettato per le sonde Viking e ha caratteristiche risibili rispetto agli standard attuali. È in grado di eseguire 81.000 istruzioni al secondo e ha una memoria di circa 70 KB. Alla distanza a cui si trovano ora, le sonde Voyager trasmettono dati verso terra alla velocità di 160 bit al secondo. Il segnale radio viene emesso con una potenza di 20 w e arriva a terra dopo circa 18 ore con una potenza di circa 3 decimi di miliardesimo di miliardesimo di Watt. Molte sonde spaziali, come le Voyager, utilizzano computer speciali sviluppati ad hoc. Tuttavia, in alcune missioni recenti sono stati impiegati microprocessori basati su modelli commerciali. Un esempio è la sonda Galileo, che ha esplorato Giove dal 1995 al 2003. Il computer a bordo della Galileo era basato sul microprocessore RCA 1802 Cosmac. Si tratta di un processore a 8-bit immesso sul mercato nel 1974, è utilizzato in molti computer domestici e console per videogiochi dell'epoca. Questo processore è prodotto tuttora e si può acquistare a pochi euro. È però importante sottolineare che i microprocessori a bordo delle sonde non sono quelli comunemente in commercio. Sono infatti costruiti con tecnologie particolari per resistere alle condizioni estreme dello spazio e quindi sono estremamente costosi. Ci sono altri esempi di processori comuni a bordo di veicoli spaziali. Nel 1999, con una missione di servizio, è stato montato un nuovo computer di bordo sul telescopio spaziale Hubble, basato su una versione avionica dell'Intel 8486. Il rover Curiosity sta esplorando Marte guidato da un processore simile al PowerPC 750, usato tra gli altri nel Nintendo GameCube. La sonda New Horizons ha visitato Plutone nel 2015, comandata da un processore Mongoose 5, che è una versione avionica del MIPS R3000 che è quello usato nella PlayStation originale. L'uso di tecnologie informatiche avanzate ha beneficiato l'esplorazione spaziale. Purtroppo si sono verificati casi di malfunzionamenti dei computer di bordo che hanno avuto esiti catastrofici, come abbiamo già visto per l'Ariane 5. Ricordiamo alcuni altri esempi significativi. Mariner 1 è stata lanciata nel 1962 per esplorare Venere, Purtroppo non è mai arrivata a destinazione a causa di un errore dei programmatori. Durante la preparazione delle equazioni per la traiettoria, una formula contenente questo simbolo è stata ricopiata male omettendo una barra. Il simbolo senza barra aveva un significato diverso e di conseguenza la sonda è andata rapidamente fuori rotta senza possibilità di recupero. Il lander della sonda Viking 1 è arrivato su Marte il 20 luglio 1976. Ha operato correttamente per sei anni, fino a quando un aggiornamento software inviato da Terra ha sovrascritto la memoria contenente i dati di puntamento dell'antenna, facendo perdere definitivamente il contatto radio. La sonda Phobos-1 è stata lanciata nel 1988 dall'Unione Sovietica per esplorare Marte e le sue lune Phobos e Deimos. Purtroppo, durante l'invio di una sequenza di comandi, un tecnico si è dimenticato una virgola. La sequenza senza virgola è stata interpretata dal software di bordo come la richiesta di spegnere i razzi. Priva di controllo, la sonda ha perso l'orientamento e non è più riuscita a ricaricare le batterie. L'ultimo esempio è un caso recente. La sonda Mars Climate Orbiter è stata lanciata dalla NASA nel 1998 per studiare l'atmosfera di Marte. Purtroppo, la sonda ha fallito l'inserimento in orbita perché i parametri trasmessi da Terra erano espressi in unità anglosassoni, mentre la sonda era programmata per interpretarle nel sistema metrico decimale. I computer sono diventati un elemento fondamentale dell'esplorazione dello spazio. Dobbiamo però ricordare che più un sistema è complesso, più è difficile da prevedere. Occorre quindi fare tesoro dei fallimenti del passato per non ripetere gli stessi errori in futuro.